Di che cosa hai bisogno per montare freni e assetto a casa tua? Hai bisogno di quattro cavalletti, un sollevatore, uno smontamolle, un power bleeder, gli utensili che vedremo di seguito nel video e un buon meccanico. Io ho sfruttato le doti tecniche dei ragazzi di Officine Cubo che ringrazio moltissimo ma soprattutto ringrazio la NTP e Joke Intretto che mi ha fornito l'assetto b P16 B14, dischi freni EBC, pastiglie blu e Yellow Star rispettivamente per l'anteriore e il posteriore i tubi in treccia e i liquidi per i free. detto ciò, signori cari è arrivato il momento di farvi vedere come si monta un assetto fai da te mi raccomando, iscrivetevi a questo canale attivate sempre la campanella, lasciate un like e pure un commento insomma, voglio dire, abbiamo fatto 30 facciamo 30 benvenuti su del pilota e oggi cambieremo l'assetto alla mini Bentornati signori e signore, oggi monteremo l'assetto Bilstein B14 B16 sulla mia mini e monteremo anche i nuovi freni Pastiglie yellow stuff per il posteriore e blue stuff per l'anteriore, tutto corredato da oli nuovi, tubi in treccia eccetera eccetera Mamma mia quanto ben di Dio Miki eh Primo step smontiamo il vecchio assetto Hai della carta? <ride> I guanti no? Smontiamo il top mount ora di rimuovere il top mount, ovvero la parte superiore dell'ammortizzatore. Michele, ci sei? Excellent. Controlliamo il top mount, visto che ha un bel cuscinetto a sfera, questa è la sua gabbia, ci rimettiamo un po' di grasso e questo può essere riusato insieme a questo lo mettiamo da una parte in attesa di essere messo su questo! non ci serve assolutamente di ricomprimerlo che gli dà una stretta sulla macchina, perfetto! Nel top mount. Lingua d'acciaio qui deve stare a metà del supporto. Ci si deve infilare in mezzo. Vai sali piano piano troppo, troppo. Sali, sali, sali, sali, sali, eccolo. Bello. Aspetta. Ok, stop! Siamo abbattuta. Questo deve essere abbattuta su questo fine corsa fatto apposta così che il foro all'interno collima con la staffa d'acciaio che qui Mettiamo il perno di bloccaggio L'antirollio, la ricondichiamo Su apposita staffa e dato da 16 stringiamo pure lui Che bello che è che bello con il tappino. Bene, bene, bene! bene. Via il e la pinza. T50 e leviamo il disco. Meraviglia! Vai Zatta, è una cosa liscia in fronte. Mm. Qui perde un po' di grasso dalla cuffia Fulcron everywhere per sgrassare Guarda che inferno che c'è qui Come va Zatta? Hai sgrassato bene tutto? Bello, bello così Fulcron, super sgrassatore pronto all'uso Eh perché noi facciamo tutto di corsa Poi ho riflettuto un attimo e ho detto Ma noi dobbiamo fare il video con la macchina sporca così E eh, no eh Tutta pulita, adesso si lavora bene. È fighissimo il disco nero, eh. Un peccato che durerà poco così. Beh, Beh sta, sta, parte... sta parte sì, Prima resta, questa invece no. Ah, si mangerà la prima faccia. Fatta apposita. Fatta, fatta posto. Cambiamo le pastiglie, dai. Mm -mm. Ok. A posto. Mm. Le pasticche nuove. Le blu stuff? Le blu stuff. Madonna. Mm. Così fischiano in tutte le condizioni. Io adoro i freni che fischiano fantastico bello eh, bello ti piace uno ZAT? altro che la parte con la clip va dentro al pistoncino la parte senza clip va sull'esterno E eh, il buon ZAT vi ha lasciato questa perla questo tutorial il tutorial di ZAT ora vi manca solamente uno ZAT che dite ragazzi facciamo la serie ZAT e i suoi tutorial ZAT che fa cose? oppure il tutorial di ZAT mi piace l'appuntamento settimanale con il tutorial di ZAT Grazie, assistito famigli. da Matteuccio controllare che il flottante faccia il flottante, ok? In questo caso il flottante si muove avanti e indietro, è abbastanza ingrassato, puliamo un po' e lo rimettiamo. Ah, ha fatto clack, quando fa clack godo. Ok. Tra l'altro sono quasi dello stesso colore della carrozzeria della mia. se pastiglie. La pastiglia esterna va nell'ancoraggio esterno facciamo spazio per il disco non e non entra perché giustamente non ho tirato indietro il pompante perché sono un cretino perfetto non entra più fantastico bastare, eh. il vero meccanico deve vai. sapersi adattare Come alle deve situazioni adattare con quello che vai rimettiamo i fermi della pinza i prigionieri Mettiamo i bulloni della pinza. Stretto? Yes. Rimettiamo il fermo della pastiglia esterna. Fa il suo lavoro adesso la pinza non è impressione perché abbiamo tirato indietro il pistoncino. Andiamo avanti. Dobbiamo sostituire i tubi freno. Ah. Ma te non sei normale. <ride> Come facciamo a capire qual è quello giusto? L'anteriore ha il foro più piccolo, il posteriore ha il foro più grande, l'anteriore è più lungo il posteriore è più corto. Per ulteriore conferma, basta confrontarli al volo. Questa è proprio la sua. Adesso possiamo procedere a svitare sia questo flare nut qua su, che il banjo fitting che è qua sotto. Adesso ispezioniamo il banjo fitting, che è semplicemente è questo eh, bullone con un foro passante dove passa il liquido freni. È abbastanza pulito, L'olio è stato cambiato da troppo, lo lasciamo scolare e svitiamo l'altro lato. le due rondelle nuove ok e lo avvitiamo sulla pinza sul lato superiore va incastrato in una sede che si trova nel telaio qui rinfiliamo il flare nut nella sua sede nel nuovo tubo e cominciamo a avvitarlo a mano così non si spana apposta apposta Ripetiamo lo stesso procedimento per l'ammortizzatore sinistro. Smontiamo le molle e passiamo agli ammortizzatori posteriori. E anche questa è fatta signori, voi guardate è perché dovete imparare, eh? mi raccomando, Leo è fra, fra e Leo, Leo e fra... Siamo sul posteriore, smontiamo la barra antirollio poi supportiamo da sotto il braccio in modo che non scatti quando togliamo il bullone dell'ammortizzatore e smontiamo l'ammortizzatore che in questo caso per fortuna a differenza di molte altre macchine ha i bulloni dei, del top mount da sotto come ah, ti perfetto grazie di avermi aiutato ok è uscita Ora possiamo finalmente togliere questo dado della bielletta dell'antirollio. Ok, l'ammortizzatore è dentro, lo riavvitiamo. Okay. Ah, questa volta avete preso il magico attrezzo per rimandare indietro i pistoni, vedo. Oh yes! Eccole qui, le yellow staff. Mm. Meglio! Ok, ora oh, mettiamo le due viti della pinza. è tornato bello nuovo eh ora vi porto a mangiare ragazze siiii sì, yeah, questo è uscito fantastico ok questo è il tubo posteriore che è più corto dell'anteriore e le rondelle sono più grandi ok a posto Oh, dai che ci siamo che assettino la min e mentre i ragazzi montano l'altro capo del tubo in treccia io vado dal mcdonald's e compro tre paninetti ci vediamo dopo ieri sera smontando l'impianto frenante posteriore ci siamo resi conto che le pinze avevano bisogno di una revisionata quindi abbiamo cambiato tutto l'interno della pinza il pistoncino tutte le guarnizioni ingrassate Rimontate, pronte per essere rimontate Zatte ci ha lavorato un'ora e mezzo questo pomeriggio Mi ha revisionato tutto Sei stato un grande Però spiegami bene cosa hai fatto Sai cos'è? Le pinze posteriori Hanno un sistema diverso dalle pinze anteriori Ovvero il pistoncino Mano a mano che aumenti la frenata E usi il freno a mano Il pistoncino si avvicina alle pinze Questa pinza ha il freno a mano incorporato quindi è la stessa pinza freno posteriore che gestisce la frenata del freno a mano. A lungo andare però che succede? All'interno questo sistema crea un po' di ossido, un po' di ruggine. Mm -hmm. Il pistoncino interno non si muove più come prima. Ci sono una serie di guarnizioni che si allargano e si deformano, non yes. tengono più a dovere e alla fine il freno a mano non frena più granché. E infatti il mio freno a mano, pensavamo all'inizio fossero le corde che abbiamo prontamente sostituito e non, invece non funzionava più perché il problema, era, il proprio problema era proprio questo. E il mitico Zat di Officine Cubo, profilo di Instagram che dovrete assolutamente seguire adesso, altrimenti io giuro guarda che chiudo il canale. Beh, no. io sono contento, sono contento che ti ringrazio. Ma ti pare, è un piacere. Quanto, Già che c'eravamo, era meglio. Quanto ti devo? Questo era il cavo del freno a mano, deve tornare nella sede del freno a mano che è questa qui lo rinnestiamo e poi rinnestiamo il cavo del freno a mano lo facciamo scattare lo facciamo inserire il cavo di acciaio ecco qua qui. adesso dobbiamo sganciare il vecchio tubo freno da questo innesto qui che è un altro flare nut sganciamo il sensore ABS e il tubo freno è finalmente sganciato lo possiamo lasciare scolare nella bacinella e prendiamo il nuovo tubo freno lo andiamo ad ancorare prima il lato telaio Adesso ci arriviamo con una 17 da questo lato e sempre la 11 da quest'altro e lo serriamo. Facciamo attenzione che si avviti senza forzare. Ok. Svitiamo uno dei due flottanti dal porta pinza. Quello inferiore lo lasciamo avvitato e ci infiliamo la pinza e la lasciamo così. Così è più comodo per mettere le pastiglie nella pinza. La pastiglia da mettere per prima è quella sul fondo, perché c'ha queste clip che vanno innestate nel pistoncino. Facciamo attenzione che sia ben ancorata. A posto. E questa è pronta. Inseriamo anche l'altra. E possiamo rimettere il bloccaggio superiore. Controlliamo anche il serraggio dell'inferiore. Ok. apposta. E ora possiamo rimettere il tubo sulla pinza. Svitiamo, dato che avevamo riappuntato prima, il banjo fitting. Sostituiamo le rondelle di rame. Il tubo forza leggermente e non spiana sulla pinza. Quindi allentiamo un pochino il fitting giù in fondo, il flare nut di prima, in modo che non forzi. Ora si può muovere leggermente e lo orientiamo dove spiana sulla pinza. Direi che così spiana, ok, e non forza il tubo. Residui di liquido freni che abbiamo scolato del, dei tubi precedenti. Adesso inseriamo le due rondelle. Perfetto, qui abbiamo l'alloggiamento del, del tubo freno dentro l'ammortizzatore. Mettiamo il gommino nella sua sede. Ok, e siamo in sicurezza. Li mettiamo in sede anche il sensore ABS. Ok, rimettiamo la molletta in posizione la mini oltre ad andare meglio perché l'assetto B6 B16, B14, il freno eccetera eccetera con la pinza revisionata raga adesso a fuoco a fuoco la facciamo sta macchina appena l'abbiamo finita appena l'abbiamo finita la prendo ma non è ascolta la scanno la scanno Ricordiamo agli amici a casa che la parola del giorno è banjo fitting Col banjo fitting ragazzi la tua mini frenerà da paura Le mollette signori, le mollette, infiliamo la pastiglia nella mollette, molletta, l'apposita molletta Grazie a tutti i meccanici che vedranno questo video diranno a ah, Matteo ma che te pensi che non lo sappiamo già, bello? Per noi è il primo giorno quindi... Eh vabbè, ma io, tu perché sei esperto meccanico, io sono solamente un ragazzo di vent'anni con tante prospettive di vita! Come si mettono le mollette delle pinze? Infilare prima un lato comodo, ok? Il secondo si fa leva Si comincia a infilare il perno nel foro E si prende la parte superiore Wow! Fatto! Apriamo lo spurgo il power bleeder fa uscire a pressione l'olio. Qui, rileviamo sempre il tappo dello spurgo, infiliamo la chiave, infiliamo il tubo. Apriamo e facciamo defluire l'olio e l'aria. diamo un altro po' di pressione al bleeder. Ecco, adesso è l'olio pulito. Mm. C'era molta aria, vedi fa un po' di bolle. Sì. Questo è l'ultimo, signori, the last one. Adesso devi entrare in auto, dobbiamo spurgare premendo il pedale. Vai, dai tre pompate e poi dai giù. Diventa duro? Sì. Dai altre tre pompate e poi resti giù sono rimasto giù ok sta uscendo tutto ok altre tre e rimango giù perfetto e qui abbiamo finito musica mm -hmm. Che è successo lì, grasso? C'è un po' di grasso sul cerchio, tanto vale pulirlo Quella è quella cuffia? Sì, è il grasso della cuffia del semiasse My youngest is just like a mom. The mama loves me and I love her so if she wants something it's never about. Three little the ladies, my babies and one on the way, now I'm stressing my mom. And don't try to play around, don't try to play with them. Yeah. Don't try to play with them you're for so don't try to play around, don't try to play with them. My brothers out with the drum. Four to five nights on the road. Eccoci, è giunto il momento di provare questo nuovo assetto e freni. Mm. Però prima devo fare un salto da officina cubo. Per assetto è appena stato montato. I freni vanno rodati come anche le pastiglie, quindi faccio un salto da Attenzione. <ride> Officine Cubo perché devo fare il secondo spurgo dei freni. Ok? Perché sento la corsa del pedale morbida, un po' lunga, è normale, tutto normalissimo. Ti dico di più, c'è una seconda estrazione per vincere questo bellissimo, e meraviglioso pomello del cambio Custom made by Officine Cubo Nella prima estrazione sei di voi li hanno vinti Che cosa dovete fare per partecipare? Semplicissimo, seguire il mio profilo Instagram Officina del pilota e quello di Officine Cubo Seguendo entrambi i profili noi faremo un match tra i nuovi seguaci e faremo un'estrazione Subito dopo l'uscita di questo video, quindi affrettatevi e anche voi potrete vincere questi magnifici pomelli. Grazie per l'ascolto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, fate un sacco di cose per me. Per quanto riguarda il test drive, ovviamente lo vedrete nella prossima puntata qui su Officina del Pilota. Ciao, alla prossima! Anzi, aspetta, che noi gliela diamo una scannatina piccinina PSCO.